If you need baby, let me down oh, slowly Let me down, let me down. E beh a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi siamo qua per andarvi a mostrare gli outfit migliori da utilizzare ovviamente nelle sfilate O altrimenti raga anche nelle semplici partite comunque degli outfit che, che secondo me a parere mio E anche eh, ovviamente basandoci sul meme detto ci possono stare vi ricordo di lasciare un bel like, una bella iscrizione prima di iniziare col video mi raccomando vi ricordo il codice integratore nel negozio oggetti DAV dominati, raga utilizzatelo tutti, mi raccomando, dai raga e... beh che dire siamo pronti ad iniziare, io non, par non parlerò quindi farò semplicemente vedere eh, gli outfit e anche ovviamente in game come si mostra, quindi mi raccomando raga un bel po' di ciò in su, una bella iscrizione, attivate la planera per non perdere nessuno dei prossimi video e let's go raga, buona visione una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, raga, negli outfit non ci sarà nessun solito set. Quindi né tra skin e backpack, né tra backpack e piccone, né tra skin e piccone. E inoltre non ci sarà nessuna eh, ripetizione di nessun item tra ovviamente gli outfit. Detto questo, ci si becca a fine video. you yeah. Fishy on me, got a lot to be, but a fishy on me. Ed eccoci qui raga, arrivati alla fine del video dopo 17 outfit differenti eh, Ne approfitto per mostrarvi invece il set o almeno l'outfit tema da The Duomi, ovviamente raga come non farvelo eh, mostrare Che eh, ci sta un botto secondo è il mio preferito Allora abbiamo fulmine Eccola qui la skin fulmine Figa figa ok Abbiamo poi germoglio di sole Che alla fine ci sta Come potete vedere il giallo sta col giallo Il rosso prende o riprende un pochino il viola Che c'ha per l'appunto nella cintura e nei guanti Il verde raga ovviamente ci sta nel piccone Dove abbiamo gancio slice Bellissimo piccone Ecco qua il sound, abbiamo poi vela squalosa che ah, non ci sta, alla fine non ci sta col, col set, però raga a me, me piace e non poco, è uno dei miei deltaplani preferiti quindi ci sta. Per stare in tema con eh, pesci, squali e cose del genere ci mettiamo come scia i nostri pesciolini, quindi nuoto aereo e infine abbiamo come mimetica ser serie rosa che... Ci sta, ci sta, eh, mi piace, mi piace Una delle poche eh, mimetiche che utilizzo Perché, eh, raga, figa figa Ci sta, questa, ci sta E detto questo, raga, mi raccomando Codiciatore dei ragazzi oggetti Davide Dominati vi ricordo che se volete Utilizzare uno di questi set Potete farlo tra l'altro raga c'è anche la mappa Creativa in descrizione Quella lì che ho creato io mappa, mappa sfilata 2k20 raga La potete utilizzare in live La potete utilizzare in qualsiasi punto Insieme ai vostri amici Vi lascio anche il, la scheda cliccabile qua sopra In alto a destra eh, Per l'appunto il video del, Della spiegazione del tour della mappa Ci sono stati un po' di aggiornamenti raga Ma tranquilli è poca roba E' aggiunto sem semplicemente le mimetiche e, e i deltaplani eh, detto questo ragazzi mi raccomando un bel pollicione in su una bella iscrizione noi ci becchiamo presto in live o con un prossimo video mi raccomando se bene bella bella raga